Amici, buongiorno! Allora, ci troviamo dentro uno dei musei più belli del mondo e ci troviamo dentro il museo d'Orsay. Non nasce come museo questo spazio espositivo, ma bensì nel 1900 nacque come ferrovia per l'expo del 1900, soltanto che nel 1939 si rese conto che non era adatto a servire i treni, perché i binari erano troppo piccoli, era uno spazio un po' modesto per i treni dell'epoca, e allora di conseguenza si decise di trasformarlo, ma non gli fu data fin da subito una, una collocazione ben precisa, che successivamente fu anche uno spazio dove venivano portati dei prigionieri temporanei, cioè non c'erano le vere e proprie celle. Nel 1950 invece c'era un progetto di abbattere tutta quanta la struttura per poi farci una piscina coperta doveva essere una cosa rivoluzionaria, una piscina a scorrimento, un'opera incredibile, fino a che poi nel 1978 invece fu deciso di trasformarlo in uno spazio espositivo dove collocare numerose opere. Solamente nel 1986 venne aperta al pubblico. Le opere storiche, le opere artistiche che noi troviamo all'interno di questo museo, si collocano esattamente nel buco mancante che potevano creare il Louvre dal Pompidou quindi ovviamente è stato deciso proprio di creare questo terzo museo nell'86 proprio per dare una continuità a tutte quante le opere calcolate tante opere del Louvre fin prima del 1986 non erano nemmeno esposte perché non c'era proprio uno spazio dove poterle esporre poi da quando invece è stato creato il Museo d'Orsay eh, tante di queste furono collocate qui il museo è molto grande quindi sicuramente anche oggi dedicheremo tanto tempo a questa, a questa visita quindi non perdiamoci e andiamo subito a visitarla Allora ragazzi siamo riscesi perché ci siamo visti tutto il quinto piano che è dedicato agli impressionisti Stupendo. Sì, è veramente bello, ci è piaciuto tanto troppa gente però d'altronde oggi è domenica e dato che fuori c'è il brutto tempo di lui abbiamo detto andiamocene a chiuso e soprattutto domani Museo Dorsi è chiuso esatto infatti è anche chiuso anche qui vi consiglio di fare il biglietto online anche se poi in realtà abbiamo fatto la fila anche per quello abbiamo acquistato in camera un hotel e poi dopo siamo andati a biglietteria ma pure lì tra i controlli e tutto comunque dovete fare un pochino di fila adesso dove sì. ci andiamo a vedere le sculture esatto Bene ragazzi allora come vedete ci lasciamo alle spalle il museo d'Orsier perché adesso ci stiamo spostando al vicino museo dell'Orangeria che sta praticamente a 800 metri. noi siamo usciti perché come avete visto la visita è veramente breve eh? ma questo è dovuto al fatto che da settembre stanno rifacendo una parte del, del museo e quindi è visitabile solo esclusivamente la parte delle ninfee di Monet le stanze che stanno restaurando volendo si possono vedere ma solamente da fuori c'è un cordone ti affacci un attimo dai un'occhiata vedi però logicamente non ti puoi sedere, non puoi vedere bene nulla di nulla il consiglio che vi do di abbinare il biglietto con il museo d'Orsay perché volendo c'è la possibilità di unire i due biglietti al costo di 19,40€ che non tanto per il museo d'Orsay perché come vi ho già detto prima la fila comunque l'abbiamo fatta anche lì anche se avevamo il biglietto online qua invece l'abbiamo completamente saltata siamo entrati, dovrete lasciare borsa tutto quello che avete solamente macchinette fotografiche e telefoni sono concessi ok adesso noi ci spostiamo un po' più a sud perché ce ne andiamo a Notre Dame purtroppo non lo possiamo vedere da fuori per ovvi motivi però ce la gusteremo solo dall'esterno. ragazzi da una torre Eiffel tutta bella sbrilluccante. noi finiamo qua il video perché c'è stato un po un buco temporale perché praticamente abbiamo preso tanta acqua eh, però nonostante ciò siamo voluti venire a vedere la torre illuminata perché poi dalle 6 o più o meno quando se ne va via il sole la illuminano e poi ogni ora per 5 minuti brilla in questo modo quindi questa seconda giornata a Parigi termina qui e niente, se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a commentare lasciare un like noi ci vediamo domani e ci sarà ancora tanto da vedere e da esplorare a domani ciao